Ed eccoci, siamo di nuovo in diretta con il nostro appuntamento consueto con Zoom Certificates. Si preannuncia una puntata bella vivace, sicuramente più di quello che stanno facendo i mercati in questo momento. Abbiamo definito ecco, una seduta attendista, quella di questo martedì eh, 7 marzo. Andiamo innanzitutto a vedere ecco, i movimenti che poi naturalmente commenteremo con i nostri ospiti. Il Fuzimib che in questo momento guadagna lo 0,2% in area avventurata e poi il DAX di Francoforte che segue a ruota guadagnando lo 0,31%, più o meno stessi numeri, stesse percentuali anche per la borsa di Parigi, Caccaram più 0,25% e infine il Fuzzi 100, la borsa di Londra che guadagna lo 0,29%. Quindi mercati in positivo sì, ma attendisti rispetto a quello che deve ancora cadere. Il riferimento naturalmente è al discorso DJ Power, quelle che dovrà riportare davanti al congresso e che ci darà soprattutto delle indicazioni importanti per capire la politica monetaria della Fed non solo relativamente al meeting di marzo ma da qui in avanti, una prospettiva ecco, per il lungo termine, cercheremo un po' di analizzarla insieme perché ho detto puntata frizzante e vivace all'inizio, perché quando c'è questa coppia meravigliosa ecco, qualcosa sicuramente succede in trasmissione e io mi riferisco naturalmente al nostro Riccardo Falcolini che saluto e che ringrazio Ciao Valentina, buongiorno ben trovata sì. e ovviamente sono io che ringrazio voi per l'ospitalità Grazie a te Riccardo e poi a Pietro Di Lorenzo eccoci benvenuto Pietro Ciao, buongiorno, questa intro crea un certo pathos e, e intrigante <ride> un certo pathos Vedremo, vedremo, allora un pathos che riguarda soprattutto il vostro rapporto, perché insomma quando ci, abbiamo notato questa cosa, quando ci siete voi due in trasmissione, la trasmissione ecco diventa frizzante, eh, si anima rispetto al eh, consueto e quindi abbiamo preparato una piccola sorpresa che poi vi faremo anche vedere, ma adesso cerchiamo di stare seri almeno nella prima parte della trasmissione eh, e fare ecco questa prima panoramica eh, di mercato proprio a parte dai dati eh, di oggi cioè dei dati sì positivi senza eh, esagerare abbiamo messo ecco, in correlazione l'andamento ehm, diciamo tutto sommato regolare delle borse del vecchio continente a l'attesa eh, che riguarda il discorso di jay powell alle decisioni eh, della fed ecco ti chiedo lorenzo se è effettivamente così e se, dalle parole di Jay Powell, ci saranno uh, delle dichiarazioni significative, in attesa naturalmente poi del meeting del 22 di marzo? Sì, parlerò molto svelto perché non vedo l'ora di andare in finale di trasmissione per vedere questa <ride> sottetta. No, scherzo. No, Valentina, il tema è proprio quello che dicevi tu, un mercato che sale... Ma sale in maniera molto stanca e molto diversamente rispetto a, a gennaio dove faceva massimi su massimi con grande partecipazione, volumi e volatilità. Adesso invece, se vedi fa massimi su massimi, però un po' stancamente. No? Il oh. mercato in attesa evidentemente di questo evento. L'impressione che ho è che Powell dovrà utilizzare tutta la sua capacità di comunicazione per convincere il mercato che eh, sarà una, una volontà diciamo molto forte e incisiva di. Uh, come dire, cercare di fermare l'inflazione anche muovendo al rialzo i tassi, perché l'impressione che ho è che ogni volta che Powell parla il mercato è come se enfatizzasse le espressioni positive, quindi quelle più incoraggianti rispetto a una politica dei monetari un po' meno restrittiva e invece faccia finta di non sentire quando lui invece paventa anche dei scenari un po' più bruschi in cui sarà costretto a aumentare i tassi in maniera più repentina quindi Sarà un po' un esercizio, come dire, di, di, di semantica anche per capire che cosa poi in realtà vorrà fare, ma di fatto, poi, operativamente, noi siamo fermi e il mercato è fermo perché nessuno osa prendere posizione prima di un evento così importante. Quindi immagino una seduta, seduta interlocutore fino alle 16, uh -huh. quindi dovremo aspettare alcuna, ancora un po' di ore e nel frattempo, insomma, ci intratteniamo insieme sperando di avere le buone idee di investimento. Chiaro, chiaro. Ecco, su che cosa farà la Fed c'è ancora un punto interrogativo, eh, perché gli analisti eh, stanno ancora cercando di prendere posizione tra un aumento di 25 punti base, che è quello diciamo che un po' tutti si aspettano però c'è anche uh, un gruppo invece che propende per il 50 punti base quindi una stretta ancora più aggressiva 50 punti base che invece lo sappiamo già sarà la prossima mossa uh, della BCE e di Christine Lagarde che deve fare i conti con questa inflazione che non ne vuole sapere di scendere a ritmi belli importanti si sì, scende però in maniera molto lenta, molto stancante e quindi ecco Pietro per chiudere questa panoramica di mercato ti chiedo Christine Lagarde se lo starà chiedendo se stanno applicando la medicina giusta, visto che i dati macro non è che proprio danno eh, degli input positivi. Sì, senz'altro sì, no, onestamente non vorrei essere nei suoi panni, nel mm. senso che mm. è, un mestiere, è un mestiere complicato, tra l'altro viene anche da un predecessore autorevole, ingombrante, se ci pensi, da Mario Draghi è stato un punto di riferimento, e anche un orgoglio nazionale per certi versi, Insomma, quando tu vai dopo, insomma, inizi a lavorare dopo uno molto bravo, fai un po' fatica, no? E anche probabilmente un po' di ansia da prestazione. E poi soprattutto è chiamata, a differenza di un board della BCE che per certi versi è, è un po' più compatto, insomma, deve uniformare una unica politica monetaria per più di 20 paesi e la cosa è piuttosto complessa. Immagini quante pressioni ha per andare in una direzione e nell'altra. Detto ciò, anche lei sta provando in tutti i modi a convincere il mercato con le sue dichiarazioni che la, le, le politiche monetarie saranno molto restrittive per tamponare l'inflazione, ma ancora una volta il mercato interpreta tutto bene, no? E eh, io dico che ha inforcato gli occhiali con le lenti rose, cioè le notizie buone vengono, come dire, insomma enfatizzate e chiamano acquisti, le notizie cattive vengono un po' ignorate e quindi anche la Grenagarra è chiamata un 2023 impegnativo, 50 punti è senz'altro lo scenario certo per, i prossimi, per la prossima riunione e invece credo la, la Fed non si sbilanci sui 50 punti, sarebbe abbastanza clamoroso. Uh -uh. Il più 0,25 mi sembra ormai scontato nei prezzi, un uh -huh. più 0,50 sarebbe abbastanza clamoroso e quindi chiamerebbe sicuramente un flusso di vendite non indifferente. Chiaro, chiaro. Ecco, io chiedo a Riccardo se hanno indossato gli occhiali con le lenti rosa anche gli investitori, soprattutto ecco, i flussi dei certificates, come si stanno muovendo in questo contesto che abbiamo definito attendista, interlocutore per quanto riguarda l'azionario, ma i certificates che impressioni ci danno? Eh, Valentina, allora sì, posso confermare fondamentalmente un trend positivo? Eh, sul, per quanto riguarda il flusso sui certificate quindi anche in questo caso lenti rosa eh, per gli investitori ti dico eh, a livello generale eh, guardando, consultando gli ultimi 5 giorni di contrattazione siamo a un circa più 6% di volumi siamo intorno ai 58 milioni di euro di turnover eh, ovviamente eh, un grande peso come al solito è costituito dal, da, dai prodotti leverage quindi leverage certificate che vanno a cubare circa il 50% dei volumi però eh, altrettanto comunque importanti sono i volumi sull'investment certificate e sui covered warrant per quanto riguarda il posizionamento degli investitori eh, e va un po a ricalcare quello che abbiamo detto eh, fino ad ora valentina vediamo comunque un posizionamento long appunto eh, eh, guardando quelle che sono le, le, le posizioni e il, il cosiddetto rapporto put call ratio che va ad analizzare il rapporto tra eh, opzioni put e opzioni call e ci dice come appunto gli investitori stiano guardando e stiano prendendo posizioni rialziste sul medio lungo termine ti confermo comunque che per quello che noi abbiamo visto fondamentalmente al momento eh, eventuali eh, storni hanno rappresentato comunque momenti di debolezza, hanno rappresentato un, uh, momento, un motivo di ingresso uh, sui, sui certificati appunto da parte della clientela, quindi a livello generale quello che noi possiamo assistere e che possiamo vedere fondamentalmente come eh, come eh, comunque la clientela stia cercando di posizionarsi eh, su, eh, sugli strumenti che permettono comunque un rendimento eh, interessante eh, e con delle maturity al momento che non siano molto lunghe nell'arco di un anno, un anno e mezzo uh -huh. eh, quindi questo è tendenzialmente quello che vediamo Ovviamente in questo momento uh, Valentina il certificate soffre un po' quella che è la concorrenza eh, dell'obbligazionario. Di... Esatto, eh sì. esattamente, strumenti un po' più co conosciuti come appunto hai detto, hai citato poc'anzi appunto l'obbligazionario, il BTP Italia per, farne, per fare un esempio in primis, quindi uh, ovviamente l'abilità in questo momento degli, degli strutturatori è quello di costruire cosa costruire dei panieri che abbiano delle barriere quanto più profonde possibili in modo da creare delle strutture comunque difensive che abbiano comunque dei buoni sottostanti all'interno del paniere in modo da rendere comunque meno rischioso il prodotto e che eh, permettano però di strutturare viste eh, comunque il momento di mercato eh, di strutturare dei dei, dei, dei panieri con dei de rendimenti interessanti noi l'abbiamo fatto, siamo riusciti a mixare nell'ultimo periodo una serie di caratteristiche eh, come barriere profonde, come sottostanti comunque di qualità eh, come cedole eventualmente a memoria che sono state mh, molto apprezzate dalla clientela Bene, Quindi allora sicuramente posso dire anche... un, buon un buon interesse a consultare i certificati. Chiaro, ecco, stavo dicendo un, uno sforzo anche di creatività in questo momento e di strategia per contrastare appunto questo eh, obbligazionario che eh, sicuramente attira gli investitori. E vediamoli allora quali sono questi prodotti eh, della settimana andando a vedere appunto i nostri Certificates. Pietro, ripartiamo da te perché so che ci hai eh, proposto un tris interessante, anche bello appunto vario composito. Partiamo proprio dal primo prodotto, c'è cioè una cash collect worst off con effetto memoria autocallable e eh, partiamo proprio da qua. Sì, guarda, se posso, proprio una premessa sì. velocissima. Ho scelto tre prodotti totalmente diversi mm -hmm. nella natura, negli obiettivi, nel grado di rischio, proprio per far capire come il mondo certificates è ricco per certi versi di eh, complessità ma anche di opportunità no? tu con un certificato puoi avere un obiettivo magari simile a quello di chi compri BTP e nello specifico il primo prodotto che è un prodotto molto conservativo o proprio la fascia opposta iper speculativa con una logica molto molto molto rischiosa e aggressiva eh, il tema secondo me qual è? Che spesso come anche i nostri caratteri no? nel senso ci sono delle sfumature quindi uno non è bianco nero spesso, anzi l'investimento migliore secondo me è quello grigio e qui il tema della diversificazione, cioè non mettere magari tutto il 100% nel prodotto iper conservativo neanche in quello iper difensivo, ma creare un giusto mix fra i diversi prodotti, secondo me è il modo migliore per stare sul mercato e poi magari con un po' di sensibilità spingere un po' più su dischi in alcune fasi di mercato, certe volte chiudersi, ma insomma avere un portafoglio diversificato anche con prodotti molto diversi da natura, secondo me è un'ottima strategia. Detto ciò, e mi sembrava doveroso questa, sì, um, sì, sì. questa premessa, il primo prodotto è il DE000 Hotel Como 46 uh, Domodossola G0. Questo è un prodotto, parto diciamo dal più conservativo, sì. che, so che sostanzialmente ha la peculiarità di investire su un settore che sta andando bene, un settore che, che è lusso, eh, un settore premiato da questa recente apertura della, della Cina, ormai sembra alle spalle quel periodo in cui insomma, sostanzialmente i consumi cinesi si erano fermati, anche per tutto del fatto che la Cina aveva, era interessata anche da dei lockdown e quant'altro, sembra archiviato grazie a Dio questo periodo e quant'altro. Quindi il tema è ehm, il lusso potrà diciamo, risbocciare e creare dei risultati interessanti e quindi il, il paniere è composto da Kering, uh, LV, MASH, Cl uh, Moncler e Ferrari che nonostante sia un titolo automotive diciamo nella sua natura se ci pensi ha più una logica di lusso no? uno compra la Ferrari non per, probabilmente, per andare a comprare il, il pane uh, o andare a comprare il giornale ma più per uno status simbolo e quindi è certo. più vicino al lusso la peculiarità di questo prodotto e qui ritorno un po' Alla logica del BTP, stamattina tutti abbiamo letto sul giornale quanto ieri il del... book sia stato intenso, no? quante siano state le richieste. Tra la cosa che mi ha colpito è che sono diminuite le size minime, mi sembra che intorno ai 28 mila euro la size minima di richieste BTP, e questo vuol dire che sta interessando anche portafogli piccolini, no? che forse sono il target dei certificati. Insomma, per farla breve, la peculiarità. Di questo prodotto è quello di avere una barriera molto profonda al 50%, di pagare dei premi mensili dello 0,65, quindi a differenza del BTP che dove sono semestrali qui è 0,65 che sono condizionati, ma insomma sono abbastanza facilmente eh, raggiungibili. La possibilità di un uh, rimborso anticipato a partire dal novembre 2023, quindi la possibilità di insomma, liquidare subito l'investimento e insomma guardare, e guardare altrove è anche un'opzione step down che rende più facile il richiamo con questo meccanismo eh, di, di battiere che scendono il 5% via via che il, che il tempo scorre quindi in definitiva è un prodotto per andare al dunque che ti paga semplificando al massimo non solo quando i quattro sottostanti salgono rimangono laterali ma anche se dovessimo assistere a una, a un, anche una correzione profonda, nell'ordine del 50% circa, anche se uno dei quattro dovesse essere coinvolto da uno storno importante, quindi nell'ordine del 40-45%, il prodotto offre un, un rendimento che certo non è indimenticabile, parliamo di circa 16% mm. uh, complessivamente per la vita del prodotto, quindi circa un, un poco meno dell'8% anno su anno, ma insomma, questo per far capire come ci si può mettere un piede nel mondo del lusso, però in maniera molto conservativa e quindi uh -huh. senza prendersi il rischio specifico i singoli titoli si può insomma, utilizzare questo prodotto che diciamo ha una natura molto conservativa. Ecco, fammi dire Pietro, forse visto che hai utilizzato prima la metafora dei caratteri, è un prodotto che eh, possiamo definire adatto per gli introversi, magari ecco, quelli che non hanno… Gli <ride> introversi finanziari. Esatto, gli, per, gli, per gli introversi eh, finanziari che ancora non hanno quell'apertura per gettarsi a pieno anche a cogliere il rischio. Poi naturalmente facciamo commentare tutto questo eh, da Riccardo alla fine per però io direi eh, di analizzare anche i due prodotti restanti e di fare okay. poi eh, un summary complessivo. Andiamo quindi tu, sul secondo prodotto, che è il top bonus su Nexi, ambito dei pagamenti eh, digitali, uno dei settori che teniamo più sott'occhio in questo periodo. Chiaro, questo l'ho scelto, è un prodotto più, molto più semplice di quello precedente. Eh, se vuoi leggo l'ISIM, perché spesso da casa mi dicono che sì, non... Sì, ce l'abbiamo qua. Via 000 per Bologna 9... York Savona 25. Molto semplicemente, ho preso Nexi perché qualche, qualche ora fa ha tirato fuori i risultati, secondo me, risultati interessanti. Il titolo non, nel 2023 non è entrato in particolare feeling con gli acquirenti, è uno dei pochi che non sta facendo benissimo, ma potrebbe essere un tema di scoperto. Ho scelto questo prodotto proprio perché è molto diverso dagli altri due che vedremo. L'altro è una scadenza molto lunga, questo qua invece è una scadenza breve, cioè scade il 16 giugno del 2023 e il meccanismo è molto semplice, nel senso che se il, il titolo Nexi, uh, il giorno della scadenza, quindi parliamo di metà giugno del, del 2023, sarà sopra al livello barriera che è posizionato a 6,37, il prodotto paga un premio rilevante il 112,50 e quindi offre un, uh, un rendimento del, uh, del circa 4,5%, che sembra marginale, ma invece in realtà hanno realizzato il 16,5%. Quindi di fatto, uh, se Nexi non perderà il, a metà giugno il, il 19% circa dei pelle attuali, il prodotto paga un premio, viceversa, replicherà chiaramente l'andamento del sottostante. Questo prodotto diciamo, è interessante perché, essendo un top bonus non ha la barriera continua, quindi eh, il Nexi può anche perforare nel corso della vita, se è 37, la cosa importante è che la scadenza sia sopra questo livello barriera. Qualora lo fosse, il premio è secondo me interessante, il titolo di qualità, e i risultati di oggi confermano un po' questa mia idea. Chiaro. E infine, l'ultimo allora, prodotto diciamo, per i più impavidi, ecco, gli estroversi eh, anche della finanza, abbiamo una Turbo Open End su TUI, che è un'azienda che opera nel mondo eh, del turismo, giusto? Un'azienda te, tedesca. Te lo confermo. Sì. Allora, qua, un, qua un disclaimer velocissimo, questo è un prodotto iper-iper-aggressivo, un titolo soggetto a, insomma, a varie turbulenze perché si avvicina a un aumento di capitale che potrebbe essere molto impattante. Quindi, su questo, anche chi abbia un profilo molto aggressivo, insomma utilizzerei delle size marginali. È un prodotto che punta sul ribasso del titolo, perché come vedi, è un prodotto eh, si, si legge scorrendo direzione birra, quindi eh, ha un, un andamento inversamente proporzionale. Se il titolo scende, il prodotto. Uh, si apprezza Seconda, secondo elemento è un prodotto turbo quindi ha una leva, una leva finanziaria importante e quindi in grado di amplificare evidentemente in maniera piuttosto forte l'andamento del sottostante quindi 381 è la leva e quindi insomma è un prodotto così perché ho scelto questo uh -huh. perché abbiamo visto che talvolta uh, titoli che si avvicinano a dei momenti delicati come l'aumento di capitale Uh, possono, possono risentirne in termini di prezzo eh, e la seconda ragione è perché se tu immagini uno scenario del genere, eh, chiaramente devi trovare il prestito titoli, no? c'è cioè un intermediario che ti fa andare short. In questo momento uh, pochissimi intermediari, a, a che mi risulta, nessuno, però su questo insomma, la prendiamo il beneficio del dubbio, c'è cioè gli intermediari quali io mi sono rivolto non danno prestito titoli e quindi ho, ho selezionato questa storia perché potrebbe essere uh, un modo forse uno dei pochi modi per andare short sul titolo uh, se non c'è prestito e quindi c'è questa opportunità uh, per i certificati anche di, di sposare diciamo, questo, questo possibile scenario come vedi in conclusione siamo andati un po' agli antipodi no? dal prodotto con una barriera iperconservativa sì. uh -huh. e quant'altro ha un prodotto iper speculativo che punta addirittura su una discesa del titolo con una leva e questo secondo me anche a livello educational fa capire come il mondo dei certificates offre un paniere di opportunità non banali, e il segreto è sempre conoscerle, no? Chiaro. Volevano un po' le meningi per capire e mi rendo conto che uno cerca sempre di semplificare i concetti, ma insomma il mondo dei certificati ha molte sfumature e quindi bisogna conoscere i pregi e mm. difetti di ogni prodotto Tutto certo, fatto. le sfumature del prodotto e puoi capire anche uh, a quali insomma, esigenze si adatta di più e abbiamo certo. fatto una puntata di Zoom Certificates Riccardo, torno da te, che assomiglia un po' al test della personalità dimmi il certificate che scegli e ti dirò chi sei mm. alla fine ecco. uh, tu in quale ti riconosci di più, se ce n'è uno in particolare o se vuoi fare invece un commento generale su tutte le tre proposte di Pietro? Allora dai, personalmente mi riconosco in un top bonus <ride> Aggressivo ma non troppo Ma non troppo, nel senso ok, che... una via di mezzo, esatto. una via di mezzo. Eh, nel senso che per indole mi piace sempre comunque avere una, un certo livello di protezione e in questo caso il top bonus grazie alla comunque barriera europea protegge il capitale anche in corso d'opera ovviamente salvo restando che alla scadenza il sottostante chiuda al di sopra della barriera stessa per quanto riguarda ovviamente gli altri due prodotti allora, tutti sono, sono prodotti sicuramente molto interessanti, dettati dalle scelte o comunque dalle, dalle, dalle indicazioni di Pietro, e, e ovviamente dettati anche da quelle che sono le esigenze che possono essere medio, quindi cioè, eh, diciamo brevissimo termine o comunque breve termine quello eh, del il turbo open end su, su TUI eh, diciamo un tempo un po' più lungo quindi di tre mesi quindi non possiamo parlare di medio termine ma una maturity leggermente più lunga rispetto al, al turbo che è quello del che è il top bonus su TUI fino a una scadenza eh, lunga o lunghetta del, del cash collect ovviamente come dicevamo le esigenze cambiano cambiano le esigenze variano di conseguenza quelli che sono i, i prodotti e variano anche di conseguenza quelli che sono i sottostanti quindi io quello che fondamentalmente mi consiglio quello che, quello che consiglio di dare e di, di fare quando, nel momento in cui si cerca un determinato prodotto finanziario è sicuramente capire quello che è il proprio profilo di rischio e con Pietro e con te Valentino ovviamente abbiamo elencato varie tipologie di, di prodotti per i più o per i meno eh, diciamo eh, avvezzi al rischio mm. di conseguenza scegliere quello che è il paniere che fa più nelle proprie corde perché questo perché si deve guardare anche alla bontà dei sottostanti noi lo scorso anno abbiamo visto molti prodotti inseriti all'interno dei portafogli che chiamano come sottostante beyond meat allora il punto è questo, sebbene si scelga una struttura che può essere conservativa come quella di un cash collect che magari paga dei premi costanti, che possono essere premi mensili o trimestrali, scegliere un prodotto o comunque scegliere un sottostante molto rischioso genera di conseguenza cosa? che se il sottostante è in sofferenza allora il prodotto, il certificato non va a pagare quelle che sono le cedole o i coupon quindi diciamo che bisogna sempre trovare una via di mezzo un giusto equilibrio tra la struttura e il sottostante che compone la struttura stessa al fine fondamentalmente di non eh, diciamo Magari andare a usare troppo, perché? Perché se poi si sceglie una struttura conservativa, ma i sottostanti sono troppo aggressivi, allora diciamo che viene sminuito un po' quello che è il, il ragionamento iniziale. Ovviamente, Valentina, perché si scegliono dei sottostanti un po' più aggressivi perché ovviamente permettono e perché vengono strutturati di prodotti con questi sottostanti, perché permettono ovviamente di eh, dare alla, a, al, al prodotto un boost in termini di rendimento che eh, con dei sottostanti più eh, diciamo, tranquilli il prodotto non avrebbe mm -hmm. infatti si vede ovviamente nel momento in cui si guardano le emissioni si vede che a parità di struttura, parità di maturity e di altre caratteristiche eh, basket costituiti da sottostanti più volatili e più rischiosi hanno sicuramente delle cedole più corpose eh, il consiglio ovviamente è scegliere sempre quello che è nelle proprie corte e, o se si vuole rischiare di uh, azzardare un po' di più, magari pesarlo meno in portafoglio in termini economici. Poi ovviamente lasciamo la libertà Chiaro. agli amici e agli investitori di uh, compiere le proprie scelte in autonomia. Riccardo, chiarissimo il discorso, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo aperto con sì. un cash collect, chiudiamo con un cash collect eh, con un sottostante che è un grande classico, questa volta c'è intesa San Paolo, che dici? Ma sì, molto volentieri, è un prodotto che ti avevo selezionato sì. uh, proprio questa mattina Valentina, ti, do, ti ricordo il codice E ecco sì. eh, comunque lo ricordiamo sempre, DE000HC3WNE1. Perché l'ho selezionato? Perché continua a essere eh, all'interno di questa tornata, di questa emissione, eh, il cash collect maggiormente consultato dagli investitori. È un prodotto che è stato emesso, Valentina, il 10 di febbraio, quindi un mesetto fa circa. Ha una maturity eh, di due anni e mezzo, quasi tre: dicembre 2025. Prevede una barriera molto profonda, quindi del 40%, che in termini assoluti, assoluti è posta a 0,97,88. Diciamo 0,98 euro, quindi 98 centesimi. Eh, sul prezzo di intesa San Paolo, fixing iniziale di intesa era 2,44,70 al momento sicuramente intesa rispetto a quello che è il valore dell'emissione, il, il, il fixing iniziale dell'emissione si trova in, in netto rialzo, quindi è impostata positivamente, un 2,58€ ad oggi. Perché è interessante questo prodotto? E Perché fondamentalmente magari chi vuole potrebbe consultarlo? Perché questo è un prodotto che fa parte della famiglia dei Fixed, cioè, paga un coupon incondizionato indipendentemente dall'andamento del sottostante e allo stesso tempo prevede una barriera posta al 40% del valore, quindi sarebbe in grado di assorbire un calo molto forte. Anche quindi, molto forte, oddio. Abbiamo visto, diciamo, di tutto, soprattutto nel 2020 però sarebbe in grado di assorbire un calo del 60% del valore dell'azione stessa. Quindi chi vuole comunque puntare sul titolo intesa beneficiando di un flusso cedolare costante, beneficiando comunque di una barriera molto profonda, allora e con una maturity che può essere una maturity media, quindi abbastanza, diciamo, abbastanza medio- lunga, perché sono quasi eh, sono due anni e mezzo, allora sicuramente questa struttura è una struttura interessante perché ovvia al problema di quello che eh, intanto eh, la cedola condizionata alla barriera e soprattutto prevede una barriera molto molto profonda. Uh -huh. Ovviamente Valentina, avendo questi due elementi che sono cedola incondizionata, e barriera molto profonda, il coupon è un coupon ovviamente più basso Chiaro. rispetto ad altre strutture. Quindi, insomma, è sempre un trade-off, no? Rischio rendimento. Certo, chiarissimo, chiarissimo. Eh, bene, abbiamo chiuso, direi, la panoramica eh, dei certificates di questa settimana. Torno un attimo al discorso che mi era molto piaciuto, quello delle sfumature. Eh, che ha introdotto il nostro Pietro Re, sottolineando e ricordando appunto, l'abbiamo visto proprio in questo episodio di Zoom Certificates come i prodotti di investimento possono essere davvero tanti variegati, che si adattano a diverse esigenze, ma come diceva Pietro bisogna conoscerli bisogna saperli anche maneggiare ed è per questo che ci sono degli importanti momenti di formazione, di incontro di scambio di idee e ve ne voglio presentare uno naturalmente quello che riguarda Investing in lo possiamo, eccolo qua, far vedere con questa bella uh, schermata il 31 uh, di marzo. Appuntamento, e torna dal vivo. Mi confermate sì, assolutamente sì. Uh, L'incontro è in presenza, quindi ci sarà anche la possibilità di incontrarci fisicamente. Uh, credo insomma che a parte me, e Riccardo, ci saranno. 50 fra gli speaker più importanti in Italia vedo anche che molti partecipano alle vostre trasmissioni e quindi anche un modo per dare una fisicità a un volto che magari si vede sulle fonti tv e poi ci sarà anche una, un evento in streaming quindi per chi non possa uh, venire fisicamente a Napoli il 31 marzo abbiamo anche pensato a questa diciamo, possibilità di seguire parte dell'evento via streaming l'altra diciamo, novità ma è una conferma è che l'evento rimane al 100% gratuito quindi se ci pensi Valentina è solo uno scambio di tempo, in cambio di conoscenza, di certo. formazione e educazione finanziaria. Quindi onestamente credo che sia un incontro imperdibile per chi ha cuore le sorti al proprio risparmio e vuole conoscere l'opinione dei più grandi esperti in Italia. Quindi vi consiglio di, di registrarvi, io preferisco chiaramente la versione fisica, perché sarà anche un modo per prendere un caffè insieme e insomma conoscerci dei visu. Chiaro, personalmente. Ecco, ma stavo vedendo tra le varie immagini che giravano, a un certo punto è spuntato anche José Murigno. Non so perché, ma magari poi lo scopriremo nel mondo ah. dei certificati. Secondo me lui è uno che investe in turbo. Non so, questa sensazione qua. Cosa ne pensi, Riccardo? <ride> Ma po potrebbe, potrebbe, mai dire mai, sai insomma, un po' tutti investono, mai, mai dire mai. Quindi, se insomma, scoprissimo un giorno che Murigno compra dei turbo, <ride> il profilo c'è. Il profilo, profilo c'è, il, profil so il carattere c'è, poi eh, eh, bisogna vedere nella pratica, nella pratica, ma eh, oltre naturalmente a Investing Napoli c'è anche un altro importante appuntamento, formazione ad alto livello, Trading Live con Nicola Para, parliamone Riccardo, io mi aspetto uno show eh, con calcolatrici eh, che Beh. appaiono, conti fatti all'impronto, eh. ci sarà un grande spettacolo. Assolutamente sì, evento del, previsto per il 14 marzo al mattino dalle 8.30 alle 12.30 presso Torre A Unicredit e, ovviamente noi lo ricordiamo Valentina, previa registrazione perché i posti sono limitati e, è un evento che noi stiamo organizzando una volta al mese, una volta al mattino una volta al pomeriggio sicuramente nei prossimi ci sarà anche Pietro che verrà a farci compagnia ah, e, <ride> e, e, ed è un modo insomma per incontrarsi fisicamente con la clientela uh -huh. e, per il momento lo facciamo nella nostra sede eh, per dare anche la possibilità alla clientela magari di vedere Milano dall'alto per chi ne abbia voglia e, ed è un modo anche per affrontare varie tipologie di prodotti e varie tipologie di profili, insomma dal più aggressivo come quello che magari vedremo il, quattro, il prossimo 14 marzo con Nicola Para che è appunto dedicato ai prodotti turbo, quindi ai prodotti a leva, fino ai profili un po' più conservativi eh, che avranno ad oggetto o che hanno avuto ad oggetto come quelli eh, diciamo che abbiamo tenuto negli scorsi mesi prodotti di investimento. Quindi noi cerchiamo un po' di coprire tutto, eh, coprire tutte le asset class in modo da avere la possibilità alla clientela generalizzata di venirci a incontrare. Eh, intanto, conoscersi e conoscerci eh, di viso, come diceva giustamente Pietro. Eh, ma soprattutto scambiare idee e opinioni, perché eh, per noi che comunque strutturiamo prodotti, sicuramente incontrare la clientela è una delle principali leve del successo, quindi mm -hmm. insomma noi cerchiamo di mettercela tutta, se raggiungiamo dei buoni risultati, anche grazie, alle uh, informazioni e lo scambio di idee che abbiamo con la clientela, quindi sicuramente questi appuntamenti sono degli appuntamenti importanti e da cogliere, quindi chi vorrà essere con noi il 14 marzo, insomma, noi saremo ben felici di, di ospitare. Certo, certamente lo scambio dal vivo è quello che regala anche maggiore eh, interazione e avevo letto tra l'altro un libro dove si diceva che le migliori idee arrivano proprio quando si beve un caffè insieme, quindi ecco rivalutiamo mm. l'importanza della pausa caffè eh, per spremere le nostre milingi e eh, far sì che diventi anche un momento eh, di, di creatività. Bene, siamo arrivati alla conclusione eh, di questa trasmissione e io devo esaudire il desiderio espresso da Pietro Di Lorenzo, che insomma voleva vedere che cosa avevamo preparato eh, per voi. Diciamo che in realtà, stranamente, in questa puntata non ci sono stati dei grandissimi screzi. Eh, non so eh, se è più curioso o spaventato. Eh, ma ha, ha regnato in maniera inaspettata l'armonia tra di voi. Invece, ma noi abbiamo preparato sei una serie per di per card dove si sottolinea proprio questo vostro amore e odio. Come mai? In questa puntata siete stati così bravi. Perché la Juve è troppo lontana da noi, quindi adesso non abbiamo perso proprio il pathos di quella competizione calcistica. Che... <ride> che a... e, allora, e allora Pietro, visto che hai parlato di competizione calcistica, partiamo proprio eh. dalla prima fotografia. La vostra rivalità l'abbiamo espressa così, con un Pietro Di Lorenzo Maradona e un Riccardo Falcolini wow. Juventino Platini. <ride> Cosa ne dite? <ride> guarda, un io ben... non la vedo l'immagine, non so come è, non riesco a vederla, però sono... Pietro, io questo è l'incornicio, guarda. Fe... Io <ride> io non... io... Tra eh, l'altro sì, sottolineo sì, che connesso. il volto di Riccardo Falconini si integra perfettamente con quello di Platini, eh, sembra eh, se lui. Questo se è l'incornizio, lo... ma non è un fotomontaggio, è proprio lui solo che porta gli occhiali, tutto qua. Ma non c'è solo questa eh, di, di card, perché ne abbiamo preparate altre due. Allora, Maradona, Platini, rivalità calcistica. Poi anche una rivalità proprio familiare, Sandra e Raimondo. eccole qua, <ride> con Pietro Di Lorenzo con, con che legge la gazzetta e Riccardo Falcolini che insomma attende, con che barba, che noia. Viene. Con questa la chiudiamo qua, la nostra gazzetta <ride> si interrompe oggi. <ride> ah, è, è fantastica, e fa, questa è veramente fantastica, insomma, te che leggi il giornale, bella, eh, Pietro, tra l'altro, insomma, la, la gazzetta, cos'è, la gazzetta dello sport? È la non gazzetta dello me. sport, Ah, sì. bellissima. Sì, <ride> sì. proprio per rimanere in tema calcistico. Sì, ecco. Bene, no, Felice, ovviamente l'abbiamo fatto insomma, per strapparvi un sorriso per sottolineare ovviamente questa così rivalità, ma è, è, tutta, è costruita, lo, lo diciamo, eh? poi in realtà assolutamente. regna assolutamente l'armonia e il, il rispetto e l'affetto reciproco eh, tra di voi. Va bene, allora ve le facciamo avere le carte le potete pubblicare Volentieri, sui ne? vostri social per distruggere <ride> completamente la vostra reputazione. Se volete farlo, siete liberisti. Va bene, io. Grazie gentilissima, grazie per il pensiero molto carino, originale, come al solito insomma, le fonti è sempre fonte di grande ispirazione e creatività. Va bene, io ringrazio voi naturalmente il nostro Pietro Di Lorenzo e poi naturalmente Riccardo Falcolini, l'appuntamento è naturalmente tra due settimane, vi aspettiamo ancora perché bisogna continuare a parlare di economia, di finanza ma soprattutto di uh, certificates e quindi io vi rinvio all'appuntamento delle prossime settimane. Grazie ancora. Grazie, Grazie ancora comandata. a tutti. Grazie. Ringraziamo ancora Riccardo Falcolini e Pietro Di Lorenzo. Si chiude qui questa puntata di Zoom Certificates. Come al solito vi ricordo che la potete ritrovare dopo il nostro live anche sul nostro sito www.lefonti.tv e poi on demand sul nostro canale YouTube. Appuntamento alla prossima settimana.